come montare infissi in pvc ciao sono william bisacchi di infissi bisacchi dal 1973 ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema bisacchi oggi voglio rispondere a questa domanda come montare infissi in pvc si montano esattamente come tutti gli altri tipi di infissi quindi in legno, in alluminio, in acciaio, legno alluminio, ovvero con una posa che non faccia perdere la prestazione termica, acustica di tenuta aria, acqua e vento. Sì, perché con la posa in opera non posso aumentare le prestazioni della finestra, ma posso diminuirle. Quindi, come si fa? Si fa prima di tutto con un fissaggio meccanico, solitamente con delle turboviti che consentono di sostenere il peso della finestra. A seconda, se la finestra è grande e piccola, aumenterà il numero di fissaggi. A seconda, se il è doppio e triplo, quindi più pesante, aumenterà il numero dei fissaggi. Come, anche se la finestra è un infisso in PVC blindato, aumenterò il numero dei fissaggi poi con una barriera al vapore interna per fare in modo che il vapore non entri all'interno del giunto con un isolamento termico acustico nella parte mediana e con una, un nastro di tenuta nella parte esterna che mi garantisca la tenuta alla pioggia battente utilizzando materiali certificati garantiti che mi consentono di mantenere queste prestazioni nel tempo perché è vero che non posso aumentare la prestazione e devo mantenerla ma devo anche farla per i prossimi 10 15 20 30 40 anni delle mie aspettative e anche a secondo del prodotto che avrò scelto su un prodotto di qualità un fissi in pvc può avere una vita media di 25 30 anni quindi anche la posa in opera deve essere adeguata la posa in opera è regolamentata dalla norma uni 11673 ora il video diventerebbe troppo lungo per parlare di posa in opera come anche per la scelta degli infissi che sono cose molto complesse e che vanno fatte bene la prima volta occorre parlare con una persona preparata proprio per questo motivo ho creato un servizio di consulenza in modo che qualsiasi cliente in giro per l'età Possa, anche se non acquista gli infissi da Bisacchi, avere una consulenza con un esperto del settore che gli dica le cose alle quali stare attento e alle quali prestare attenzione. Se vuoi saperne di più, vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata con William Bisacchi. Ciao e al prossimo video!